Se guardo l'immagine ve la faccio vedere diverse volte perché è molto suggestiva. C'è come un vortice, una spirale, che è poi il simbolo nelle geometrie sacre terrestri del quarto chakra. Allora racconta del fatto che non per forza ciò che per la mente è opposto, lo è per il sentimento possono tranquillamente convivere nel mondo dell'anima elementi reciproci, opposti l'uno con l'altro. È solo nella manifestazione che il gioco dei contrari, degli opposti, della divisione acquista un senso, innesca tutto il meccanismo di movimento della realtà. Ma se risalgo ancora più indietro e indietro, all'origine tutto è uno e questo non è che sia una grande scoperta, voglio dire, lo, lo dice praticamente chiunque, in tutte le salse, in tutti i contesti. La cosa interessante è come ci possa arrivare però a ricordarmi di questa unità, cioè non è un concetto che nel momento in cui mi fa comodo posso prendere dalla mente e dire mi devo ricordare che tutto è uno, perché poi durante la giornata, quando il collega di lavoro mi fa arrabbiare, quando mi rubano il parcheggio, quando mi tagliano la strada o mi rubano il posto in fila, io non me lo ricordo, non so voi, ma io non me lo ricordo che tutto è uno e tutto viene dalla stessa origine. Io ti prenderei a schiaffi. E non mi sembra di prendere a schiaffi me, mi sembra di prendere a schiaffi te che mi hai fatto arrabbiare. Quindi è una bella teoria ricordarci che veniamo tutti dalla stessa origine, però bisogna anche tenere conto del fatto che siamo esseri umani con una personalità, con un impeto emozionale, con una visione che non è quella divina, che riesce sempre a vedere costantemente il punto d'origine e tutta la realtà che ne fuoriesce la cosa interessante è che si può risalire anche al contrario a ricordarsi di quest'unità allora intanto quando facciamo la ginnastica del mattino questa cosa la richiamiamo ben in due punti in due movimenti questo che è il movimento del quarto chakra nella sequenza dell'angelo e questo che è il movimento della spirale nella sequenza delle geometrie allora partendo dal corpo e dal movimento quando sento che c'è una opposizione che sia perché qualcuno mi fa arrabbiare che sia perché non vanno d'accordo quello che sento e quello che penso quante volte succede no? dovrei essere profondamente grata a quella persona invece mi ha fatto terribilmente arrabbiare dovrei essere decisa a non vederlo mai più e invece sono ancora innamorata. Quante volte succede di non andare d'accordo tra il pensiero e il sentimento? Ma anche altre volte più semplici. Quando ho due desideri contrastanti, ma ci sono. Vorrei tantissimo dedicarmi al lavoro di oggi pomeriggio, ma parallelamente vorrei anche andare a prendermi un gelato, passare del tempo con la mia amica, telefonare alla mamma. Allora, nel momento in cui mi accorgo che c'è un movimento di opposti, posso andare a richiamare il corpo, perché nella mente sono inconciliabili gli opposti, ma nell'intelligenza corporea e nel sentire, anzi, si danno forza l'uno con l'altro. Che movimento sarebbe questo se non si intrecciassero una mano con l'altra, se ne avessi solo una? Ciao! Che movimento sarebbe questo se non ci fosse qualcosa che condivide e qualcosa che riceve? Sarebbe un movimento sicuramente differente e dal nostro punto di vista da esseri umani forse anche incompleto. Allora l'opposizione non manca mai durante le nostre giornate, neanche se stiamo in casa da soli e non parliamo con nessuno, a maggior ragione se interagiamo e abbiamo anche delle cose da fare. Invece di provare a prenderla dal punto di vista degli illuminati, tutto viene dall'uno, om, amo tutti, mi posso anche rendere conto che c'è una parte che non la sente in me questa unità e si oppone a quella che la sente. Quando ho un'emozione un difficile da gestire o che magari giudico brutta, perché non mi dovrei arrabbiare, perché non dovrei perdere la pazienza, perché non dovrei essere invidiosa, invece di far finta che non c'è o di sublimare e dire vabbè ce l'ho però tutto, viene dall'uno, proviamo a non pensare. Questa emozione la tengo, la parte difficile, la parte negativa, così come la mia, il mio desiderio e anche la mia parte che prova tutt'altro. Negativo positivo è della mente, sono campi energetici quelli che incontro nella giornata, quindi la voglia di fare è la pigrizia che mi ferma, sono contenta per te ma sono anche invidiosa da morire. Possono stare insieme, nella mente no, sono inconciliabili, ma nel cuore possono stare insieme. Ti detesto ma ti amo, ti scasserei la testa ma ti voglio un mondo di bene. Insomma, chi ha dei figli credo che almeno una volta al giorno sia combattuto tra dire ma che cavolo stai facendo e amarli di ogni cosa, quindi non è difficile trovare queste opposizioni nella giornata. Anche chi è un gatto, gli voglio tanto tanto bene, ma quando si fa le unghie sul divano gli voglio comunque tanto tanto bene, ma non solo. Non è difficile trovarle queste opposizioni, è complicato ricordarsi perché non siamo educati in questo senso. A gestirle col sentimento e con il corpo, non con il pensiero. Per il pensiero sono insormontabili. Come si fa a voler bene a qualcuno e nel contempo non volergliene? Come si fa a provare affetto e nel contempo rabbia? La mente prova una emozione per volta, il corpo e il sentimento, assolutamente no. Anzi, più ce ne sono e più c'è ricchezza, più questo scambio è ampio è pieno, è ricco, più trovo l'altra metà a cui intrecciarmi. Quindi questo è un po' l'esperimento da fare oggi, se ci va. Vi mostro ancora una volta la carta e poi facciamo ginnastica. E proviamo a sentire come entra nel corpo. Allora, alziamo il volume della musica, tanto per iniziare. Nelle vecchie registrazioni spesso mi segnalavano che la musica poteva non essere mia di diritto, poteva non andare bene per i paesi di distribuzione, insomma, un sacco di cose. Allora ho cambiato musica in sottofondo e questa è sicuramente aperta e gratuita. Spero che sia gradevole. Ok, microfono acceso, okay. musica accesa. Accendiamo anche il corpo e facciamo ginnastica. Si parte, ah, e si tolgono gli occhiali. Via. Inizio a sentire bene i piedi per terra, mi accorgo di avere un corpo, sento la forza di gravità che lo mantiene ben ancorato, intreccio i pollici, stretching dei meridiani, polmone e intestino crasso. e arrivo fino alla punta delle dita poi espiro e ritorno cambio l'intreccio dei pollici e ripeto mi svuoto Tiro bene dalla pianta dei piedi, dai talloni, dalle dita dei piedi, salgo lungo le gambe, distendo bene gli spazi e la muscolatura ed espirando ritorno, sento bene in questi movimenti l'opposizione, la postura che tira da una parte, la resistenza del corpo che tira dall'altra. Cerco il punto di incontro, il punto dove possono stare insieme, non teorico, pratico, la posizione che riesco a tenere. fosse una teoria sarebbe sempre uguale. Invece l'elasticità, la posizione che riesco a tenere nel corpo cambia tutte le mattine. Cuore e intestino tenue. Io ascolto questo equilibrio di tensioni e di opposti, più mi più diventa naturale. Una vertebra dopo l'altra, il rotolo. qualche secondo per lasciarle a distendersi bene, reni e vescica, prendo aria nella pancia, da imparare dal nostro corpo e dalla sua capacità di conciliare gli opposti, anzi di trarne forza, guarigione. Apro bene lo spazio nel fianco e ritorno. Dall'altro lato ritorno, allineiamo i tre corpi, corpo-mente, anima. chakra, movimenti dell'angelo Apro alla filatura che di armonizzazione... Qualcosa scende La destra oppone E bilancia la sinistra Il pentagono Attiro a me E da me condivido L'ottagono L'abbondanza, l'armonia. Il cerchio, il fulcro della mia presenza e la mia emanazione: lo spazio sacro. L'esagono, ciò che si vede ciò che è invisibile. La spirale, le due metà che si intrecciano, si lasciano e si trovano in forme sempre nuove. Triangolo. L'aprirsi del passaggio. La capacità di vedere le forme che non ha forma. la memoria, il ricordo che è nato da questi movimenti. Per un attimo tutto diventa uno. qua. Spero sia stata una buona sessione di ginnastica. Um, domani alle 9 non ci sarò perché ho un impegno, troverete la ginnastica registrata o del giorno prima, quindi di oggi, oppure se riesco a farla molto molto presto al mattino, trovate quella del giorno stesso, altrimenti la farò nel pomeriggio. Ciao a tutti, grazie di aver seguito.